Buongiorno, sono Gabriele Rossi, sono qua a presentarvi l'appuntamento del Mangiagalli Journal Club di sabato 15 maggio. L'intervento è rilevante non tanto per la mia presenza, il quale servirà semplicemente a introdurvi il professor Corren. Il professor Corren è uno dei massimi esperti, uno degli autori più importanti per quanto riguarda il microbioma umano. Sono noti i suoi studi per quanto riguarda la relazione del microbioma umano nell'ambiente nell eh, perinatale, nell'ambiente ostetrico, per quanto riguarda l'insulino resistenza e l'eventuale ruolo sviluppato nelle altre sindrome eh, ostetriche. In questa occasione tenteremo di fare alcune domande da clinici per sapere ad esempio quanto dura l'insulino resistenza nella indotta dal cambiamento del microbioma e che effetti ha questo insulino resistenza sul futuro della vita della gestante. E faremo domande ancora più importanti per quanto riguarderà la mm, formulazione delle grandi sindrome ostetriche, ovvero il parto prematuro o l'ipertensione, disordini ipertensivi legati al microbioma e al grande dibattito che esiste attualmente intorno a questo argomento. I batteri crescono dietro la placenta o non crescono? Il professor Corner ci darà tutte queste risposte.